dell'Italia in questo contesto? Sei d'accordo con coloro che riconducono un po' la crisi europea italiana ai suoi squilibri commerciali o si deve risalire comunque a qualche altra cosa? E eh, quali sono secondo te le prospettive della moneta unica? Eh, dunque, questa è una domanda, anzi un insieme di domande che ovviamente richiederebbe giornate eh, d'altronde su questo tipo di argomenti si prova molta mia, credo, credo quindi cercherò di dare una risposta proprio più per sigle in cui non, non argomenterò nessuno degli, degli, degli snodi mm? eh, vorrei solo dire che che cos'è il neomercantilismo? Cercare i profitti attraverso le esportazioni nette e poi reinvestire eh, all'estero questi capitali. E un po' sta nel modello Luxemburg-Kaleschi che ho definito prima. È uno dei modi anche di eh, i Keynesiani direbbero eh, ottenere domanda, eh, i marxisti caleschiani direbbero. Procurarsi profitti, profitti lordi la Germania è stata neonatalista fin da subito, la ricostruzione del 1945. Così come il Giappone, chi l'ha voluto? Gli Stati Uniti ed era dentro un percorso da egemone, tra virgolette, benevolo che costruiva attorno a questi due paesi l'area est asiatica e l'area europea, e ricordatevi che c'era l'Unione Sovietica e poi la Cina, quindi c'era anche un po' questo, questo discorso che comunque la Germania era sotto tutela. Soltanto che negli anni 50, questa è la prima fase appunto del mercantilismo tedesco, i surplus commerciali in Europa erano automaticamente eh, riciclati, c'era un meccanismo eh, di, di, di riciclaggio dei surplus che è svanito negli anni 60. Negli anni 60 la Germania di fatti passa ad un modello per mantenere esattamente il proprio orientamento alle esportazioni e dunque un certo controllo del salario rispetto alla produttività passa ad una politica di stop and go, così come fanno anche altri paesi, l'Inghilterra, l'Italia, cioè quando c'è il rischio che i salari e i prezzi crescono, si utilizzano le politiche kinesiari al contrario, per creare più disoccupazione nel mercato del lavoro, quando si ottiene il proprio risultato si vuole correre un po' di più, si, si passa alla fase del go a politiche più, più espansive. Il cambio di gioco è dopo il 71-73, quando eh, crolla il sistema dei cambi fissi di Bretton Woods. La Germania cerca di mantenere eh, il proprio orientamento, e per questo ha bisogno di controllare un po' anche i competitori. Si costituisce una cosa che si chiama il serpente monetario, l'Italia ne farà parte per pochissimo, dopodiché esce e pratica una politica di svalutazione competitiva. Differenziata, svaluta rispetto al marco e si tiene agganciata al dollaro. Una fase che si doveva utilizzare per rinforzare la propria industria, la collocazione all'estero dell'industria, la propria competitività è stata utilizzata solo per il recupero dei profitti. I problemi strutturali dell'Italia risalgono in realtà a quel decennio, anzi prima alla metà degli anni 60, è da allora che. Si inizia la storia che Galino chiama la, la, come che, la distruzione dell'Italia industriale, la scomparsa dell'Italia industriale. In realtà cominciamo a perdere i pezzi dell'industria eh, e alle vecchie industrie e alle vecchie grandi imprese non se ne sostituiscono altre e, e appunto negli anni 70 la soluzione competitiva non ci è servita per invertire questo, questo processo semmai per creare un sistema di distretti o per valorizzare un sistema di distretti il quale però eh, ha sfruttato la svalutazione, ma quando non c'era la svalutazione ansimava. Eh, la Germania però a questo punto come dire, ha, ha proseguito nella sua politica eh, ma ha cercato di tamponare anche il problema italiano, d'altronde. La svalutazione eh, competitiva si accompagnava da un'inflazione dei prezzi dei salari e a un inizio di crescita del disavanzo pubblico significativo. Quindi gli, i governi italiani e la Banca Centrale Italiana hanno deciso una politica che è stata definita del legarsi le mani. Sono entrati nel sistema monetario europeo. In questo modo la Germania otteneva eh, di limitare le svalutazioni italiane, cosa che è venuta nel 1985, fino al 1985, dall'87 proprio le svalutazioni italiane non, non esistono più, stiamo fino al 92 in un sistema di cambi fissi, i prezzi d'Italia crescono più dei prezzi in Germania, la Germania diviene sempre più competitiva con una politica di cosiddetta deflazione competitiva e questo è il periodo in cui come voi sapete meglio di me l'Italia decide anche il divorzio tra tesoro e banca centrale nel 1980-1981 e così via questa è la preistoria la storia di ieri è dopo il 1989-1991 crolla il muro di Berlino crolla l'Unione Sovietica si firma il trattato di Maastricht il percorso verso la moneta unica è segnato, il treno sembra partito. Uh, dal 1988 c'è una commissione, la commissione dell'or la quale appunto stabilisce eh, le, le regole del nuovo sistema ed è all'origine del trattato di Maastricht, che viene firmato a dicembre, credo del 91, tra del 91 e febbraio del 92. Eh, Bene, la mia idea è che il trattato di Maastricht viene firmato quando il viaggio verso la moneta unica è stato interrotto. Anzi, per mio conto, nel 1992 la moneta, la, la, la, la, il viaggio verso la moneta unica era veramente terminato, era un progetto morto. Eh, perché? Tra l'altro, se ascoltate alcuni interventi di Augusto Graziani nel 93-94 trovate sostanzialmente lo stesso giudizio. La mia storia è questa: il progetto della moneta unica non è un progetto tedesco. La Germania ha sempre resistito, la resistenza ha assunto varie funzioni. La prima è stata quando mi è stato imposto dalla Francia, perché era un processo francese. Eh, la Banca Centrale Europea si è detto rendiamolo il più vicino possibile, anzi da certi punti di vista, più rigorosa ancora, della Bundesbank. La Francia, il progetto francese qual era? Questo, la Germania, grande macchina produttiva manifatturiera. Noi siamo bravi quasi come loro, ma abbiamo la politica e la forza del fatto. C'era il muro di Berlino, ricordatevi, c'era la Germania e anno politico e magari attiriamo anche la terza gamba eh, la finanza la finanza inglese la Thatcher appunto perché Ayekiana non ci sta Ayekiana pura non Ayekiana eh, alla Issing eh, i francesi pensavano che noi fossimo probabilmente ancora un popolo contadino forse non erano così bravi come i tedeschi adesso non mi sembrano tanto messi bene certamente avevano una finanza che scommetteva sulla su, su quel uh, progetto. La Germania è costretta a dire di sì perché dopo l'unificazione, il crollo del muro, dopo il crollo del muro vuole unificarsi, ma per unificarsi ha bisogno dell'assenso di altri e dunque, se ricordo bene Giscard d'Estaing, strappa a Col l'assenso al progetto. Le altre condizioni sono i famosi parametri. Dimostrateci che quelli spettaccioli degli italiani... Controllabili. Beh, però, insomma, dopodiché salta in aria il sistema monetario europeo. Cos'è un sistema monetario europeo in cui il, le oscillazioni di cambio eh, possono arrivare a, a quel che si vuole, dove di fatto non solo l'Inghilterra in ma anche l'Italia è fuori? Parentesi, l'uscita del 92-93 segna la distruzione finale del sindacato italiano riacquisizione della moneta monetaria chi è il sovrano e che cosa fa il, il sovrano eh, a questo punto la vera domanda per me diventa com'è che l'araba fenice che era morta risorge dalle sue ceneri cosa che avviene nel 96-97 prima i discorsi sulla moneta unica erano discorsi sul marco allargato cioè mai e i suoi satelliti perché in realtà quando parliamo di Germania dovremmo intendere e... e la Germania se poteva guardava a destra ma il suo andare a destra è stato tamponato perché gli americani sono arrivati in Russia perché la guerra, eh, le guerre in Jugoslavia sono state in qualche modo egemonizzate più dagli Stati Uniti e francamente i tedeschi avevano i problemi in casa eh? una lunga ristrutturazione sociale e poi anche produttiva che ha fruttato un decennio un decennio dopo e allora com'è che si è risorti dalle ceneri? beh la ragione è molto semplice, si è risorti dalle ceneri perché sono arrivati gli ecchi, cioè gli aiuti degli americani cioè negli anni 70, negli anni 80 quali erano i modelli di capitalismo vincente? Giappone, Germania persino il modello dei distretti italiani, c'è cioè fio di letteratura nel 90-91 escono libri degli Stati Uniti Due rapporti dell'MT, uno sulla produttività, l'altro sul, sul settore dell'automobile, che dicono questo, dobbiamo imparare da loro. Qualche anno dopo questa è preistoria. Il Giappone è nella stagnazione, la Germania c'è i suoi problemi e, e, e l'Europa che va, va tanto bene, gli Stati Uniti sono nel mezzo della new economy, perché globalizzazione e finanziarizzazione, questa leggenda abbiamo visto che le cose andavano molto diversamente. Però gli Stati Uniti, grazie, al meccanismo risparmiatore maniacale, consumatore indebitato, forniscono domanda al resto del mondo e quindi anche ai neomercantilismi. Non solo, si gestisce una caduta dei tassi di interesse, dunque uno sgonfiamento dei, dei disavanzi di bilancio. I tassi di interesse si abbassano, come volevano i parametri, i tassi di inflazione si avvicinano. Uh, i disavanzi e il debito i si, si comprimono con un po' di uh, come dire, cosmetica ci, ci stiamo, uh, i debiti decrescono, non è che l'Italia raggiunge il 60%, ma i debiti decrescono. Uh, nel 1998 si tirano le, le somme di quali sono i paesi che rispettano i quattro parametri, c'è un solo paese che li rispetta tutto e quattro. Il tuo paese non si chiama Germania, si chiama Lussemburgo. Anche la Germania è fuori. Dal 96 in poi la Germania deve accettare la corsa verso la moneta unica che riparte e rifare lo stesso gioco di prima. Questa volta non sono i parametri ma il patto di stabilità. Vediamo se siete davvero così seri e a termine mi pareggiate i bilanci. Succede la stessa cosa di prima, quando l'euro parte, poi il patto di stabilità viene infranto, viene infranto da due paesi che si chiamano Germania e Francia. Nessuno ha pagato, ovviamente, Tremonti non li ha fatti pagare, tenendosi il retropensiero anche abbastanza pronunciato del guardate che allora poi non venite da noi a romperci troppo, troppo eh, le scatole. Io sono un critico della moneta unica d'anteguerra si direbbe, potrei citare scritti in cui dissi questa cosa, nella seconda metà degli anni 90 io ero abbastanza convinto dell'idea che portava avanti Susanne Brunoff e alcuni economisti francesi, eh, ci vorrebbe un progetto non di moneta unica ma di moneta comune, sostanzialmente l'applicazione all'Europa del modello di Keynes 1944 di Banca. moneta comune è una moneta che è moneta delle banche centrali e non moneta circolante in cui si tengono dei rapporti di cambio fissi ma questi rapporti di cambio fissi sono aggiustabili e dunque si mantiene l'autonomia eh, del, delle singole aree è un'idea che adesso è ritornata di moda eh, soltanto che adesso è un po' tardi come dire, perché una cosa era prendere la strada della moneta unica, un'altra della moneta comune allora, un'altra è prenderla adesso? Comporta uno smantellamento concordato della moneta unica? e Io, francamente, non ci credo molto. Essendo un critico della moneta unica, ero convinto che dopo l'unificazione del sistema monetario o meglio del sistema dei pagamenti, avremmo verificato, vista la disomogeneità delle aree della moneta unica, degli spread immediati eh, che segnalavano la diversità delle varie aree, che la Germania avrebbe avuto tassi bassi su, sui prestiti, mentre altri paesi avrebbero avuto tassi molto più elevati. A questo punto il, il problema per me da spiegare è stato come mai per 8-9 anni non è stato così è stato l'opposto. La risposta per andare veloce è più o meno sempre la stessa. Sono arrivati lì, enchi, c'è stata una domanda esterna, si è diffuso il, una sorta di effetto subprime sotto un'altra forma da noi, no? che i prestiti. D'altra parte bisogna dire che i capitali, tra virgolette, si sono mossi verso la periferia. La Grecia cresceva molto, la Spagna cresceva molto, l'Irlanda cresceva molto, il Portogallo un po' meno, noi stavamo abbastanza malucci, un po' più bassi, un po' più veloci della Germania, che non cresceva particolarmente, dentro il suo processo di, di, di, di ristrutturazione. Eh, il sud d'Europa, a parte forse l'Italia, ma l'Italia è un coacervo di cose diverse, andava abbastanza bene. Addirittura la Spagna e l'Irlanda avevano avanzi significativi di bilancio, di bilancio pubblico. Questo tipo di, di, di, di mondo e di universo non è un mondo del sud Europa compatto, perché il sud Europa dopo la crisi è diventato eh, non solo importatore netto dalla Germania, ha avuto anche delle crisi eh, di, di bilancio pubblico che sono crisi di bilancio privato trasformato in bilancio pubblico. Ma chi crede che esista un blocco compatto del Sud Europa ha la piccola difficoltà che deve mettere insieme questi paesi solo unificati dalla propria similitudine nella bilancia corretta. I quattro modelli, i cinque modelli sono gli stessi. Allora un, del, un Euro del Sud Europa Beh, avrebbe gli stessi limiti, un piccolo dell'altra con l'Italia magari al posto della Germania, o la Francia al posto della Germania. Se stesse, se stesse dentro, quindi di nuovo, non è il semplice cambio eh, nella politica del cambio a essere significativo, c'è anche la dimensione, la dimensione eh, strutturale. La domanda chiedeva se la crisi europea e italiana deriva dalle subibili commerciali dell'euro si deve risalire a prima e ad altro si deve risalire a prima e ad altro io sono critico del progetto della moneta unica ma la crisi in Europa è stata una crisi che è arrivata dall'esterno è una crisi che è arrivata dagli Stati Uniti attraverso quali canali? Dagli, eh, dagli, attraverso il canale eh, finanziarizzazione dell'economia europea Ecco, come dice Josef Aleni persino più accentuata della finanziarizzazione americana immediatamente ha colpito l'Europa quella crisi dal punto di vista finanziario e le banche tedesche addirittura piccole piccolo medio, medie imprese eh, tedesche dei Mittelstand. è una crisi che è arrivata attraverso il crollo della domanda americana non subito perché all'inizio sembrava che la Germania e l'Italia andassero bene eh, se ne sono accorti la crisi in Europa è arrivata in primavera del 2008 la banca centrale se ne è accorta a settembre-ottobre dopo le Mambrose se non si capisce perché nel agosto del 2008 abbiamo aumentato il tasso di interesse al 4,2% perché aumentavano i prezzi delle merci non per i salari ma per le materie prime però il punto chiave è che crolla la domanda degli Stati Uniti di fronte anche ai leader della sinistra che parlavano del state tranquilli c'è il delinking, noi adesso sportiamo nei Brick, io ho fatto una caricatura che si è rivelata credibile, casca la domanda degli Stati Uniti in Cina, la Cina produce quasi tutto all'interno ormai, non macchine sofisticate, auto, vetture di alta qualità, le compra dal Giappone e dalla Germania a seconda dei tassi di cambio, ma a questo punto la Cina allora domanda meno mezzi di produzione tedeschi meno macchine tedesche la, la Germania domanda meno dal, dal, dalla sua fornitura italiana l'Europa a questo punto e la Germania e l'Italia i paesi impostatori vanno in crisi allora c'era chi fantasticava di una crisi del debito pubblico che si sarebbe tradotta poi in una crisi eh, eh, esterna o le due integrate il discorso che Josef Alegri e io facevamo era: beh, ma a questo punto, se la crisi dovesse partire dall'Europa, non partirebbe da noi, partirebbe dalla Spagna. Guarda che invece il meccanismo ci si rivolterà contro, ma attraverso l'importazione della crisi americana, perché quando la crisi in Europa è crisi finanziaria e crisi dei paesi esportatori, nel frattempo sono esplose le bolle immobiliari in Spagna e in in Irlanda ma anche in parte in Inghilterra quindi casca la domanda interna all'Europa, l'Europa va giù purtroppo la crisi globale ed europea non è stata grave a sufficienza è stata breve è stata molto grave, mi correggo ma è stata breve sostanzialmente ci sono stati sei mesi di terrore da Lehman Brothers al marzo del 2009 ci ha salvato non la manovra di Obama ma la manovra di investimento cinese, Obama di stimolo reale che ha fatto poco, ha salvato sostanzialmente la finanza, si sono visti i green shots of recovery, i, i, i boccioli di ripresa, a questo punto il keynesismo volgare, disavanzo e banca centrale di ultima istanza è stato bloccato, si sono tirati i remi in banca e si è detto che adesso dobbiamo andare sulla stabilità, ma in questo annetto di politiche vi segnalo che la Germania ha fatto politiche fiscali, keynesiane, discrezionali, di disavanzo, intelligenti e infatti il loro disavanzo, il loro debito è aumentato, il loro debito è aumentato per quei disavanzi, hanno fatto un'intelligente politica di riduzione dell'orario di lavoro. La Francia ha fatto politiche mirate sui, sui settori, c'è stato un keynesismo non solo da stabilizzatori automatici, l'Italia ha avuto solo gli stabilizzatori automatici, questi altri paesi hanno avuto politiche discrezionali, a un certo punto è arrivata la cultura dell'austerità, il colpo finale lo hanno dato eh, Mercosini, pare che li chiamano, Merkel e sa così che a Deauville a un certo punto hanno detto nel mezzo di una crisi stava partendo credo la crisi greca ma non è detto che tutti poi alla fine ci riescano a stare nell'euro l'euro è stato costruito sull'idea che era qualcosa non... quindi come dire si è inserita l'idea che era possibile il crollo eh, insomma, lo smantellamento almeno parziale dell'area dell'euro il problema Grecia è stato il problema di un effetto domino, perché quello che ha fatto partire dall'interno dell'Europa, poi la seconda fase, fase della crisi, quella nasce non tanto da un cattivo policy mix ma da un disegno istituzionale sbagliato dell'Europa dove non c'è un'autentica banca centrale, dietro la banca centrale non c'è un governo e, e, e così via. La crisi del mercato dei titoli pubblici in Grecia, dunque la crisi della Grecia ha portato alla crisi irlandese, si sapeva, la crisi irlandese ha portato alla crisi portoghese, si sapeva, dopo c'era la crisi spagnola e italiana. L'idea era salta, quando arriva la Spagna ci sarà un po' di tempo e arriva all'Italia, l'Italia è saltata subito invece perché i mercati giustamente, le agenzie di rating, hanno, non hanno più scommesso ma secondo me avevano assolutamente ragione nel loro discorso, nel loro discorso economico dopodiché bisognerebbe tenere conto di due cose eh, e, e mi fermo su questo perché il corso sarebbe lungo il primo è che in ogni momento dato è facile individuare le contraddizioni esistenti nell'area dell'euro è un calabrone che non doveva volare ci si chiede come abbia volato queste non sono parole mie, sono parole di Mario Draghi, lo sanno pure loro, come mai? Eh? Se io faccio il gioco degli economisti critici dico, ah ma queste cose non funzionano, in ogni momento dato qualsiasi misura di risposta alla crisi si è rivelata troppo tardi, troppo poco. Dopodiché è vero che Draghi nel 2012 con la forza incantatrice delle parole è riuscito a bloccare una tendenza alla dissoluzione. Quel, quel tipo di politica può reggere? No. Il tipo di manovre che lui aveva in mente, la proposta, l'OMT si chiama, no? Outright Monetary Transaction, eh, è qualcosa che se venisse messa in pratica con la clausola di condizionalità, si... Mm. In, immediatamente esploderebbe eh? Eh, io quello che dico è semplicemente che la crisi è lo strumento di trasformazione dell'area dell'euro nell'area dell'euro c'è un investimento politico molto forte non lo dico io, lo dice Mario Draghi che per me è un investimento di classi eh, dirigenti classi imprenditoriali e classi finanziarie che è trasversale all'Europa. Io non amo più parlare di Francia, Germania e così via, perché la Merkel si è fatta licenziare due della Bundesbank, cioè si sono rimessi in realtà, <ride> è quasi la stessa cosa dalla banca centrale, quindi ha sostenuto, Ma io non sto dicendo che stiamo facendo delle cose buone, sto dicendo che lo tengono davvero in vita, per quanto non lo so. Comincio a temere che il nostro problema sia non tanto quello di immaginarci sulla carta di cosa sarebbe l'uscita ma di come vivere in questo mondo dove è sempre più difficile, eh, difficile vivere. Mm? E, sì, direi l'altra cosa che volevo dire, non la ricordo, ma questa, a questo punto è una fortuna. Quindi passiamo ad